Ed eccoci nella savana Grazie all'occhio allenato delle nostre guide Possiamo trovare rettili tipici come la stella marina, il coalazionario e il cetriolo hey! La stella marina, comunemente chiamata vampiro di terra Datemi acqua! È una terrificante predatrice che non si nutre di sogni Ma solida realtà Parola di Roberto Carlino In questo ambiente ostile è proprio il coalazionario che non vende sogni ma... ma solida realtà Parola di Carlino Roberto Quando questo terribile predatore all'attacco è davvero furtivo Chiediamo gentilmente alla regia di trasmettere il nostro filmato Testimonianza dell'attacco di uno di questi pericolosi animali Che tenta di sottrarre la 24 ore del quale azionario che non contiene soldi. Ma soldi, in realtà, parola di... Un Basta, dammi la valigia Fottiti